Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch del glitch dei soldi da fare nella base operativa Allora per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi aiuta, dovete essere in mira manuale ragazzi Allora con questo glitch possiamo mettere anche la BMX nella base operativa per poter usufruire del glitch dei soldi da soli Allora come vedete io sono in mira manuale e lascerò eh, in una scheda qui nel video entrambi i glitch uno per duplicare le bmx che ci servirà per fare sempre da soli e uno eh, money glitch da solo insomma per capirci allora a questo punto eh, saliamo sulla vengare sia noi che il nostro amico il nostro amico che cosa dovrà fare o andrà qui e farà un partecipa sessione mh, da un suo amico oppure andrà in una community e farà un partecipa sessione dalla community ragazzi avendo modalità di puntamento diversa eh, ovviamente ci compariranno più messaggi allora questo glitch funziona sia per gli utenti di ps4 che di xbox one l'ho realizzato ho fatto in questa maniera eh, in maniera tale da poter essere utile per tutte e due le console quindi il nostro amico farà partecipa a sessione e aspetterà i dati di caricamento della sessione. Una volta eh, che appariranno i dati di caricamento della sessione accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo messaggio. Quindi a questo punto noi che cosa dovremmo fare ragazzi? Dovremmo metterci, eh, premere freccia destra, poi cerchio e posizionarci su esci dalla venger quando saremo posizionati su esci dalla vengera eh, l'unica cosa che dobbiamo fare è pigiare X per uscire dalla vengera ovviamente tenetevi pronto al chiudi applicazione X per uscire dalla vengere e chiudi applicazione ragazzi a questo punto chiudete l'applicazione e riavviate l'applicazione mentre il vostro amico dovrà invitarvi nella sessione ovviamente dove si trova l'unico modo che potrà utilizzare è tramite party ragazzi quindi vi invierà un invito tramite party andrà nel party farà un giochiamo insieme come state vedendo in schermo eh, ragazzi i comandi sono tali e quali per xbox one quindi insomma non penso che ci dovrebbero essere problemi quindi una volta fatto giochiamo insieme andremo ad accettare il giochiamo insieme ragazzi e rientreremo nella sessione dove stavamo facendo il glitch con il nostro amico attendiamo un attimo il caricamento ed entriamo nella sessione ragazzi a questo punto una volta entrati nella sessione Noteremo che il nostro amico è buggato nella Vangar. A questo punto, ragazzi, eh, come avete visto, il nostro amico è buggato nella vengar e noi dovremo sbaggarlo, aiutarlo a sbaggare. Prima vi faccio vedere la data di oggi, ragazzi, in maniera tale che vi rendete conto che il glitch è attuale, è funzionante, l'ho girato poco fa, insomma, è tempo di editarlo anche perché mi ci è voluto un po' di più per editare questo e a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? dovete fare avvia attività create da rockstar, missioni, un lavoro da titano e, e, e aspettare che vi carichi l'attività ovviamente una volta che vi ha caricato l'attività il vostro amico che cosa dovrà fare? dovrà andare nel party e dovrà fare un partecipa a sessione una volta fatto il partecipa a sessione ritornerà in game e dovrà aspettare 4 5 secondi allora che cosa succede qui succede che voi vi dovete mettere sulla schermata eh, nera per uscire e il vostro amico dovrà eh, skippare premere cerchio sul messaggio di unione alla sessione quando sarà sul secondo messaggio vi dirà voi ci sono voi uscirete dalla missione e lui piggerà ancora X. Come vedete eh, l'ha portato prima nella nuvola e poi l'ha fatto respawnare nella nostra sessione. A questo punto è sbaggato e possiamo continuare il glitch ragazzi. Quindi la cosa che dobbiamo fare noi è avere una LGRH8 fuori. Ovviamente se stiamo duplicando... E una volta eh, che avremo la LGRH8 fuori saliremo nell'auto e eh, diremo al nostro amico di salire nell'auto insieme a noi. Quindi terrà premuto a triangolo e quando sarà toccando appena la portiera per salire nell'auto noi eh, premeremo triangolo e scenderemo dall'auto ragazzi. È semplicissimo a questo punto il nostro amico potrà guidare nella nostra base operativa andrà a posizionare l'auto al solito posto e quindi saremo pronti a fare il glitch il glitch questo passaggio è quello di sempre ragazzi non è non è affatto difficile una volta fatto questo passaggio il gioco è fatto ragazzi allora eh, vi porterò anche eh, come mettere la BMX dentro la base operativa per fare il glitch in solo ragazzi e vi lascerò anche linkato il, i vari video non in questo video ma nel prossimo video che vi porterò eh, dove vi spiegherò come mettere la BMX in maniera tale che potrete fare il glitch da soli ragazzi a questo punto che cosa dovete fare? dovete curarvi che l'auto faccia il teletrasporto in questa maniera ragazzi se c'è questo tipo di bug siete pronti per fare il glitch vi posizionate vicino alla porta di uscita aspettate che vi compare eh, diciamo il messaggino che vedete in alto a sinistra io ho riprovato per scrupolo il teletrasporto se vi si teletrasporta da così lontano va benissimo ragazzi quindi premete quando avete il messaggino triangolo e x insieme ragazzi e il passo è fatto spawnerete fuori dalla base operativa con un'auto che ha una targa totalmente diversa da quella che avevate quindi in questo caso potete utilizzare anche targhe non personalizzate a questo punto che cosa dovete fare ragazzi dovete prendere e dovete chiamare il centro operativo mobile chiamate il centro operativo mobile, mettete l'auto dentro al centro operativo mobile io qui c'avevo un'auto di strada però non fa nulla e poi l'andate a mettere in garage ragazzi e siete pronti nuovamente per fare il glitch quindi andate a posizionare in garage questa auto qui per non perderla oddio non la perderete comunque quindi l'andate a mettere in garage e se nello stesso garage avete delle altre LG prendete uscite con, con la LG e tornate alla base operativa io ho preso questo garage con questa cosa che sono tutte e due vicini e quindi in pratica ho anche la LG per poter farlo nuovamente il glitch comunque sia il glitch è questo ragazzi è abbastanza semplice approfittatene, cercate comunque di mettere anche una, una BMX nella base operativa per poter fare il glitch da soli, ragazzi, che è veramente fondamentale quel glitch, eh, secondo me, eh, fino all'altro ieri pensavo che fosse inutile, però dal momento che c'è la possibilità di poter mettere la BMX e di duplicarla, penso che sia anche molto buono. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!